Buonasera amici di Politicamente Scorretto, ci troviamo qui con il regista Dagmawi e Imer alla Casa della Conoscenza di Casalecchio per la proiezione del suo film Va Pensiero. Ci può raccontare brevemente di che cosa racconta questo film? Grazie. Uh, il film racconta di storie di persone uh, che hanno purtroppo subito uh, delle violenze uh, in base alla loro per la loro mh, provenienza o il colore della pelle, quindi parla di, di persone che hanno delle storie eh, legate a questa aggressione di razzismo e cerca di raccontare eh, ovviamente eh, il bello e il brutto c'è il bello eh, del paesaggio delle città italiane e la bruttezza dei gesti delle persone in cui, eh, nel, nella quale in queste città hanno subito i protagonisti del film. Ecco allora, lei ricordiamo che nel 2006 è emigrato dall'Etiopia per arrivare in Italia. Qual è il primo ricordo che le viene in mente eh, di quell'esperienza e dopo come si è svolta la sua carriera da regista? Uh, il primo ricordo che potrebbe scattare nel 2006 è il soccorso della, della Marina Militare, e eh, del, della Guardia Costiera Italiana, quando eravamo in difficoltà. Questo è il primo contatto con l'Italia, almeno fisicamente ma eh, dopo è tutto io mi definisco, forse se mi, chiedi, se mi definisci tu un regista, io mi chiamo per caso, cioè sono per caso e uso questo, se è un mestiere lo uso più che altro come uno che usa la penna per scrivere. Io ho trovato le immagini per descrivere, e per parlare del, della situazione dell'immigrazione, ma anche delle storie delle persone. Questo è il punto eh, che mi ha un po' dato, eh, che, che mi ha convinto ad andare avanti a fare eh, questo lavoro in Italia. E, e basta. Allora proprio di questo volevo parlarne anche del fenomeno mi migratorio in Italia Secondo lei viene affrontato nel modo giusto e ultimamente stando ai sondaggi eh, elettorali politici C'è molta rabbia in giro nei confronti degli immigrati e nel fenomeno migratorio Se Secondo lei da cosa è dovuta questa rabbia e come si dovrebbe affrontare l'immigrazione secondo lei? Eh, allora L'immigrato non vota, perché non vota e eh, è destinato a essere eh, il cavallo di Troia per chi vuole vincere le elezioni. Il vero problema dell'Italia non è l'immigrazione, perché l'immigrazione c'è ovunque, ci sono stati anche nei passati, e la gestione, come gestirla? Noi siamo solo la scusa per un ordine nuovo che si vuole creare in Europa. Questo è che gli italiani devono sapere. Non si tratta dell'immigrazione, ma si tratta di riformare l'Europa. Quindi chi lotta adesso per la propria libertà non debba mettere in considerazione l'immigrato. L'immigrato come è arrivato può andarsene come sono successi negli anni passati, i popoli sono stati espulsi o sterminati possono lasciare, mai rimane eh, la verità con, il qua, con la quale bisogna confrontarsi, che non si tratta dell'immigrazione, ma si tratta proprio eh, dell'Italia e dell'Europa. Quindi qui è la lotta non è per l'immigrato, ma per se stessi prima e poi si arriva anche a essere sufficienti per gli altri. Prima mh, gli italiani devono lottare per se stessi. Quindi secondo lei la cultura cinematografica eh, può essere un mezzo giusto di comunicazione per diffondere questo messaggio? Secondo me è una delle possibilità visive che è rimasta ancora eh, da salvare, perché tante comunicazioni visive sono state abusate iniziando dalla televisione. Allora, Il cinema però deve arrivare nelle scuole, non tanto per convincere ma per dare uno strumento di vedere eh, la vita da un altro punto di vista, cioè per aiutare più le persone a vivere sereni conoscendo la realtà, da, guardandola da un'altra prospettiva. Quindi questo, il cinema, è, è, un, è un motivo, è un, è un mezzo molto mh, utile per poter eh, eh. rivelare una realtà da un'altra prospettiva. Ecco, tornando ai suoi film, eh, quali sono i suoi progetti per il futuro e soprattutto se ha un sogno più degli altri che vorrebbe realizzare? Eh. Io sì, di sogni sì, ne ho, uh, più che altro uh, mi piacerebbe più lavorare, anche portare questa esperienza che ho acquisito qui in Italia giù nel paese, quindi poter anche un po' uh, essere più utile là. Ecco, eh, rinvestire ri, ri, ri dal punto di vista professionale nei quartieri dove sono cr cresciuto ai, ai giovani che eh, potrebbero avere la possibilità di raccontarsi quindi questo è il mio sogno eh, questo è molto bello, eh, ultimissima cosa allora, che messaggio eh, vuole eh, lanciare a, agli amici che ci stanno guardando in questo momento? Uh, agli amici, uh, io dico: allora ogni tanto è bello venire al cinema e guardare, non solo su YouTube o sui canali, <ride> e, anche Questo perché andrà per incontrare sì, sicuramente <ride> per quello che lo dico <ride> e, di muoversi e di andare a vedere, uh, incontrare fisicamente anche le, le persone uh, e. Mh, auguro una crescita una, una crescita spirituale eh, una crescita eh, morale eh, a questo paese e, e vi auguro un paese nella quale non dovete eh, eh, vergognarvi perché chi ha un paese chi ha perso un paese sa cosa vuol dire il valore di un paese, questo è importante, ma chi ha già in mano tutto pensa che è tutto scontato, quindi tenete ben eh, stretto la libertà e il paese in pace. Ecco, ringraziamo il regista Tagmawi e Imer, che ha speso parole molto importanti, ha lanciato un messaggio molto profondo. Speriamo sia arrivato agli amici da casa. La allora, ringraziamo noi e noi vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie. Grazie.